Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un nuovo drone 249 grammi che è appena arrivato sul mercato ed è un prodotto di un marchio che conosciamo tutti perché sicuramente su Amazon siamo almeno una volta incappati in un drone della Potensic questo marchio appunto che vende anche direttamente su Amazon oltre ad avere un suo store all'interno del suo sito che produce normalmente droni di bassa e media fascia quindi un po' di tutti i prezzi fino ad arrivare a droni che su Amazon costano intorno ai 300 euro eh, ovviamente ha già prodotto droni da 249 grammi con caratteristiche molto molto entry level, mentre questa volta ha puntato su un drone 249 grammi con caratteristiche secondo me se vogliamo interessanti. Il drone in questione si chiama Atom SE, eh, un drone che assomiglia molto per quanto riguarda l'estetica al Fimi X8 Mini, anche il controller è molto simile per concezione e questo drone ragazzi ha sicuramente caratteristiche interessanti. Eh, partiamo dal prezzo che è sicuramente la cosa che eh, più interessa a primo impatto, dopo guarderemo anche le caratteristiche che sono secondo me eh, per alcuni aspetti interessanti per un drone di questa fascia di prezzo, il drone viene venduto attualmente nel loro sito a 299 dollari però se simulate l'acquisto come ho fatto io il drone viene scontato poi di 50 dollari eh, quindi viene 249 dollari dopodiché eh, bisogna aggiungerci 10 dollari di spese di spedizione per riceverlo a casa o 15 dollari di spesa di spedizione per una spedizione più rapida però in questo prezzo abbiamo addirittura due batterie quindi con 259 dollari abbiamo un drone che pesa 249 grammi due batterie che registra video in 4K 30 fps, non ha stabilizzazione meccanica, quindi non ha un gimbal ma ha una stabilizzazione ACE. però ha una cosa davvero interessante perché, come vedete, il controller è ben fatto, come vi ho detto, ricorda molto quello del FIMI eh, X8 mini. Quindi, un controller che guardandolo sembra, diciamo, non i classici controller che troviamo nei droni low cost. E appunto, per capire che il controller, è sicuramente, è di livello superiore, eh, abbiamo la connessione con lo smartphone con il cavo OTG, per chi non lo sapesse il cavo OTG è il cavo che dal controller va allo smartphone, infatti nella confezione come vedete troviamo tre cavi, quindi abbiamo il cavo type C, type C per appunto gli smartphone type C, o abbiamo il cavo type C lighting per gli iPhone, o il cavo type C micro USB per appunto i telefoni magari un pochino più datati. Questo cavo che serve appunto per far connettere il controller con il nostro smartphone quindi lo smartphone riceverà il ritorno video del nostro drone tramite le antenne del nostro controller e questo ovviamente dà molta stabilità nel ritorno video e dà un range maggiore nel ritorno video perché normalmente come sapete i droni low cost hanno il controller che si connette ovviamente al drone per quanto riguarda il pilotare il drone ma il ritorno video è una connessione Wi-Fi tra smartphone e eh, drone e ovviamente va molto a limitare sia la qualità del ritorno video eh, che i metri di distanza mentre eh, ovviamente con una connessione eh, con il cavo OTG quello che hanno tutti i droni eh, di buon livello quindi in questo caso un Apsan però può essere un DJI può essere un Fimi e la qualità del ritorno video sarà maggiore sia appunto per qualità che anche per distanza che abbiamo senza avere troppi problemi il drone viene dato con un ritorno video eh, fino a 4 km non è specificato se però è in CE o in FCC usa la trasmissione wifi proprietaria il drone è fornito ovviamente di return to home perché comunque parliamo di un drone di buon livello e usa sia il GPS che il GLONASS come connessione con i satelliti e poi abbiamo ovviamente anche la possibilità di volare senza GPS quindi avremo sia un optical flow che un sensore eh, che va a rilevare ovviamente l'altezza dal suolo e una, ci dà una stabilità in overing anche quando il GPS è assente appunto per un volo indoor o per un volo in zone dove il gps eh, ovviamente non arriva quindi eh, è un drone sicuramente interessante perché normalmente i droni a basso costo perché comunque non costa pochissimo perché comunque 259 dollari non sono pochi però con due batterie eh, diventa davvero interessante perché ogni batteria viene data per 31 minuti di volo ha delle batterie agli ioni di litio quindi 31 minuti per batteria sono circa 60 minuti di volo poi non saranno realissimi come fanno tutti i marchi anche quelli più prestigiosi i minuti sono sempre un pochino pompati eh, però anche se fossero 25 minuti a batteria sono 50 minuti di volo e sicuramente sono abbastanza per fare appunto delle riprese video. L'unico vero dubbio è la stabilizzazione elettronica perché comunque bisogna vedere che stabilizzazione ha perché comunque ci sono dei droni low cost che hanno un'ottima stabilizzazione video e eh, in questo caso. Ovviamente, non so dirvi eh, a che livello sia. Eh, spero buona perché comunque il resto del drone mi sembra di qualità. Come vi ho detto, sia il CR-Controller che la connessione col cavo TG sono tutti dettagli che fanno pensare che comunque il drone sia di un certo livello qualitativo. E poi, sempre riguardante appunto il comparto video: eh, il drone, come abbiamo detto, registra in 4K a 30 fps. Usa il codec H264. Ovviamente, la possibilità eh, di inserire la micro SD per registrare direttamente i file nella SD del drone e come abbiamo detto comunque il prezzo non è bassissimo eh, però con le due batterie sicuramente eh, anche quello va a influire poi su quello che è il prezzo finale eh, anche se eh, attualmente non c'è molto di più perché è vero c'è cioè, il DJI Mini SE un drone sicuramente incredibile eh, nella sua fascia di prezzo ma attualmente è introvabile non so se sia uscito di produzione non ho ancora capito perché su Amazon non si trova neanche su DJI eh, Store Italia è disponibile quindi non so se è esaurito volontariamente quindi attualmente questo drone sicuramente è forse il più interessante se la stabilizzazione video sarà quella di altri droni low cost che ho portato anche qua sul canale e poi c'è da dire che attualmente non c'è nello store Potensic eh, di Amazon in questo momento non c'è questo modello penso che arriverà in futuro quindi attualmente lo si può acquistare direttamente dallo store come ho simulato io l'acquisto per vedere a che cifra si arrivava con gli sconti che venivano fatti eh, però sicuramente se dovesse arrivare con questo prezzo su Amazon eh, potrebbe essere davvero, davvero un drone molto accattivante per tanti che vogliono approcciarsi al mondo dei droni senza spendere magari cifre eh, altissime come stanno diventando tutti i droni 249 grammi ad avere un prodotto secondo me che potrebbe essere un drone sicuro che vola bene con un ritorno video che è quello che manca sempre eh, nei droni low cost cioè un ritorno video che vada oltre i 200 metri senza problemi che sia stabile perché comunque è importante soprattutto per chi è inesperto avere eh, la visione eh, nello smartphone di quello che il drone sta facendo perché comunque è sempre eh, una cosa che mette ansia e paura vedere che lo schermo dello smartphone diventa nero e il drone ok eh, sì c'è, c'è il però crea sempre un po' di ansia invece avere un, un ritorno video stabile anche in un drone magari che non costa cifre folli eh, per essere drone di 249 grammi è sicuramente un aspetto che mancava in questa fascia di prezzo quindi ragazzi eh, spero di riuscire a portarlo qua sul canale mi piacerebbe molto appunto portarlo qua sul canale e recensirlo perché comunque potrebbe essere un drone interessante quindi se questo mio video in cui vi ho portato questa novità del Potencing Atom SE vi è piaciuto e vi è stato utile